Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, allora nuovo video make up Bag ovvero cosa c'è nella mia bag nella mia pochette ce l'ho qua sotto la telecamera però volevo farvi vedere un aggiornamento di ciò che metto scusate non mi ho rischiato a fondo ma con la finestra aperta perché c'è un caldo che si muore ma vabbè bene dettagli e niente allora eh, intanto come lip gloss che me ne ho lip gloss a mio amore la ho questo qui dei provenzali mi sto trovando benissimo tra l'altro mi è stato consigliato da una di voi ed è buonissimo mi piace davvero tanto e idrata abbastanza bene le labbra quindi top mi piace allora la pochettina questa qui che vedete voi è bellissima mi piace la tra l'altro quella che avete visto in un video haul eh, delle pochette che ho allora come prima cosa tiro fuori il mio pettinino più il mio gel fissante per sopracciglia poi ho la terra bronzer per fare il contouring il classico contouring alla buona come lo chiamo io e poi eh, la cipria della rimel anche la bronzer e rimel come avrete notato da un sacco di video che faccio poi dicevo cipria di rimel eh, che mi sto davanti molto bene tra l'altro fissa benissimo ed è warm beige 006 ed è questa qui mi, mi setta molto bene il make up poi eh, la matita per uniformare le sopracciglia della rimel che tra l'altro il numero qua non mi ricordo qual è dovrebbe essere scritto, ma adesso vado di fretta e non mi va. Poi il labello di Crayon la, di, trai, di Valentina Ferragni ed è bello, si stende verso le labbra, si omogenea benissimo, e, che dire, mi piace da matti, e, che dire, è bello, e, non è appiccicoso, non si appiccica sulle labbra. Non è troppo colloso, come suol dire, non dà fastidio ed è top. Non è transfer, però non fa niente. Eh, poi blush della Rimmel Black Maxi Blush. Eh, poi 003 Wild Curt, La numerazione vi sto indicando. Molto buono questo. è molto pigmentato, quindi dateci un taglio un'attenzione perché è molto pigmentato cioè se andate a, a, a dare una spennellata di blush state attente perché eh, fa molto ivy quindi attente non ci bisogna come lo dico io ma è la verità poi correttore della infallible di l'oreal 327 cashmere concealer more tend concealer è molto buono è pigmento, non pigmenta che per dire eh, toglie bene tutte le le occhiaie che ho non abbastanza ma con il suo lavoro un pochettino lo fa alla buona diciamo alla buona poi io ho terminato un blush da poco della debbie cos'è debbie blush experience finish questo è molto buono mi è piaciuto anche quello molto pigmentato eh, insomma faceva molto ivy ma andavo a um, a sfumarlo bene in modo da non sembrare troppo white Allora, illuminante, come lo chiamo Fabiana Lizzi? Remu, re, make Up Revolution Cos'è questo? Highlighter ehm, Anche questo non è male per niente Questo è QWERTY FREE ehm, 12 mesi di PAO Ma vabbè, sa da quanto tempo lo uh, um, finirò perché ce n'è tantissimo è molto bello eh, non dico che ci portano lo spazio, però senza dire topi stupidate però è la verità, mi piace tantissimo. Fa una, oggi non l'ho messo perché non mi andava, non ne avevo voglia la, la verità. Però per farvi vedere che mi piace, quindi lo uso una volta ogni tanto, non sempre. Quando sono in casa non mi va di metterlo, ma quando esco fuori ci do proprio alla grande, mi piace. Molto, molto bello e. Scrive abbastanza perché appunto di mio capello. Io non ho mai provato altri illuminanti se non che questo, però top poi, cos'altro vi è? sto mettendo qua sotto. Quando non lo vedete, ma c'è un caos qua sotto. tolgo la mascherina che non c'entra niente. Allora, eh, luci da labbro, non saprei come dire, eh, rossetto di Sephora mh, o Sephora, come lo si, Dio si voglia. Um, mai, mai più provato però penso che sia ancora buono, non ne ho idea però vabbè, mi è piaciuto fa un po stile twilight Vampiri di twilight però vabbè tipo dracula ma non importa a me piace da morire poi non so chi è abituato a portare i, i, i rossetti di stile dracula ma vabbè e poi vi dicevo, questo Debbie Liquid Kiss Matte Lipstick, questo qui ed è colorazione, aspettate un, un, un secondo, Long Lasting Matte che si mattifica sulle labbra, si fissa, 0,4, questo qua, vedete? Sì. Allora, lo scovolino è lo stesso che vi ho fatto vedere tempo fa, non c'è neanche bisogno di farvelo vedere, ma ve lo faccio vedere ugualmente e questo si... Sì ecco si va a tingere sulle labbra a mettere poi vabbè io parlo con Magna ovviamente nel senso che parlo in modo decente da farmi capire se, se mi riesce poi eh, rimel l'ho finito è un rosetto regalatomi eh, da mia nonna un rossetto un regalo affettuoso molto bello finito ma a, quando posso lo ricomprerò per il momento ne ne devo finire altri però questo diciamo che mi è piaciuto tantissimo poi e rieccomi allora dunque mascara della Rimmel anche questo scovolino che impregna bene tutte le ciglia e le fa non dico curve perché non ha ciglia proprio top come le mie ma Fa un buon lavoro, non, non so le altre cose le pensano, ma fatemi sapere sotto i commenti perché a me questo mascara mi piace a matti. Va bene, mi dicono tutti che ho delle ciglia veramente molto folte, belle, lunghe, ma non dipende da me. Eh, devo dire la verità: la natura mi ha fatto queste ciglia belle. Per mia fortuna, dico. Non voglio dire non voglio disegnare le altre, ma però io ho delle belle ciglia folte, non so perché, ma vabbè. Voi direte: fortunata, sì. Può, può darsi, non saprei. Eh sì, <ride> già poi. Eh, questo cos'è? Eh, brown Burtis Micro, cos'è? Ah, sì, una matita pencil per le sopracciglia. Tattoo anche questa non è male. Mi è piaciuta tantissimo. Peccato che ogni volta la devo a scuotere perché se no non scrivo una mazza. E eh, vabbè. Poi, cos'altro vi è? Eh, matita della Debbie. sì questo è per le labbra, mi è piaciuta tantissimo e ve la consiglio perché è molto pigmentata e si vabbè, scrive per ce la breve. Scrive e fa un bel tratto, um, bello omogeneo alle labbra, vedete? Scrive benissimo. È morbida, vedete? Quando io scrivo qua sopra è morbidissima ed è buona. Oh, poi, poi poi poi ah non mi ho detto il numero lo trovo si sì, 17 numero 17 vabbè mm -hmm, siamo allora non sono come dire questa cos'è una matita di che marchio ah sì un marchio che ho mai visto o mai sentito della Royal Beauty mi pare di sì Royal Beauty che quello fosse un marchio londinese, sì, di Londra britannico, aiuto allora, dunque, vi stavo dicendo questa è un'altra matita che non vi ho ancora fatto vedere oddio, manco mi piace, ma vabbè non so perché non si inserita nei prodotti preferiti di questa mia mega beta, perché non scrivo la mazza poi questa è una matita di Rimmel 621 azzurra anche questa non è male, questa ha un tratto molto bello. Sì, scrive bene. Poi, poi, poi, poi. Altro eh, gel fissante Brown Artist L'Oreal, molto buono. Lo stesso, questa fissava con una maniera pazzesca. Infatti, come mi fanno le sopracciglia. Eh, mi ricordavo di usare questa, ma prima no, aspettate. Prima facevo le sopracciglia, poi uniformavo la matita, e poi anche con la matita, mh, quella per fissare appunto, uniformare le sopracciglia, Ridisegnare da capo, e poi ci mettevo sopra questa, era uno spasso perché non me le afflosciava. Diciamo che le stavano belle fisse, lì dove erano. Perché rimane così? Boh, vabbè, niente. No, ma stai registrando? Ah, sì, ok, sì. Poi... Un'altra matita della Royal Beauty che poi mi fanno impazzire queste matite. Vedete, scrivono ma hm, tanto per contentino. Ci danno quindi lasciamo perché non mi garbano per niente affatto. Aspettate, allora ho provato a aumentare un po' la luminosità, ma hm, è quello che la, il, il, il video vabbè, Forse perché sono contro luce cioè non saprei. Comunque. Un altro burro no, che burro che cavolo sto dicendo, è eh, Lip Gloss della Kiko, non c'è più scritto nulla ma vi giuro che è Kiko, mi è stato mm, omaggiato, o oh, per meglio dire regalato uh, da mm, una mia parente mm, e quindi mi piace tantissimo, bellissimo, bello, adoro, che bel Lip Gloss, troppo bello, vero? Già. No. Lo scooper non è bellissimo, però almeno fa il, bel, il suo bel lavoro bello allora eh, non lo metto sul dorso del sì non lo metto sul dorso delle, della mano, perché se no non me più via. È proprio veramente no transfer. Quindi, quello di no. Comunque adesso io vi saluto. La borsa, no la borsa, la pochette è piena vuota come potete ben constatare. qua, non c'è più niente. E io vi lascio al prossimo nuovo video. Allora, se non ve l'ho detto prima, ma ve lo dico alla fine di questo video, se il video vi è piaciuto, un bel like, ovviamente, di supporto. Commentate sempre caratamente nella sezione dei commenti. E non vi dico di iscrivervi perché, se no sembra che vi sto costringendo, quindi siete liberi di fare tutto ciò che vi pare tranne che vi insultare via dicendo ma vabbè e basta, noi ci si vede al prossimo video ciao ragazze, buona giornata a tutte ok noi ci si vede um, nella prossimo video, giornata, che sia Comunque, eh, seguitemi se volete, appunto, vi dicevo, su YouTube, me la trova sotto, Instagram, TikTok, e eh, vabbè, vi metto tutti i link, dei link i nomi dei, dei profili social che io ho. E va bene, dai, vi lascio. Ciao!